Ciao ragazzi, di nuovo insieme, oggi vado a fare una specie di tutorial anche se io non sono la persona più indicata per fare questi mega, eh, queste mega presentazioni bassi o effetti però mi è stato chiesto, nel nuovissimo spazio che eh, ho inserito nella pagina delle video lezioni sul mio sito link qui sotto mi è stato chiesto da attempato, nickname della persona in questione che mi ha scritto questo messaggio. Eh, parola per parola, sono deciso ormai da settimane sull'acquisto di un precision o un jet quindi, si parla di Fender Puoi dirci, in base alle tue esperienze, quale preferisci e quali sono le differenze maggiori tra i due? Grazie, se il migliore, vabbè, questo lasciamo perdere. Ringraziamenti, eh, allora. Come vi dicevo su internet ci sono migliaia, credo milioni, di, di tutorial, come si dice, eh, di differenze tra vari passi, tra cui anche tra il precision e il jazz. Comunque, visto che mi è stato chiesto personalmente, mi butto anche in questa cosa e, come sempre, la faccio nel modo più, più semplice possibile. Allora, le differenze eh, sostanziali sono... Eh, a mio avviso, per, anche vi parlo sempre per esperienza personale, che io sono stato un, un suonatore di precision, di quelli accaniti proprio i primi anni de, della mia attività, che prima era un hobby. Comunque, i primi anni che suonavo, per me esisteva solo il precision. E per tanti produttori <ride> di musica eh, attuale eh, hanno ancora. Questa, questo asso, diciamo, eh, che tirano fuori ogni volta che un turnista si presenta con bassi strani, con suoni molto, eh, diciamo, diversi dal da, da vero suono del de, de basso, proprio. E quindi lo tengono lì nello studio, ne conosco uno che lo fa, senza fare nomi, e fa suonare <ride> quello a chi... A che va a registrare le tracce perché Precision, diciamo che eh, anche come dice il nome insomma è una garanzia e oltre ad essere una garanzia è anche, credo, il basso più, più usato da quando esiste quindi 1951 cos'è che poi mi ha spinto eh, più nella direzione restando sempre sui Fender che per me è la miglior marca esistente cos'è che mi ha spinto più il tempo sul jazz, eh, soprattutto mh, la versatilità di suoni che abbiamo con quel tipo di basso, ve ne parlerò meglio dopo. Il preciso, avendo un solo pickup, questi pickup, come, come ho spiegato bene il mio eh, manualino del setup, diciamo l'officina del basso elettrico, eh, hanno eh, un loro sound preciso, un, una loro identità precisa e quella, pur avendo poi fatto eh, marche diverse da Seymour Duncan, oltre alla Fede, i eh, di Marzio, sempre con questa forma e quindi questo meccanismo, eh, il suono del preciso ha sempre e comunque un o male quella, eh, quella sfumatura di base, quindi ovviamente come dico sempre poi le mani eh, fan, fanno la differenza, e, e il tocco eccetera eccetera, però di base, di partenza, ecco qualsiasi precision eh, possono cambiare appunto le sfumature e, e altro, però il suono di base rimane sempre cioè, io lo riconosco sempre nei dischi quando ascolto musica. È proprio un'identità un sua molto, molto forte. Questo però eh, limita un pochino eh, appunto le tipologie di suoni che abbiamo a disposizione e soprattutto in alcuni generi, eh, personalmente, parlo sempre di una cosa personale, lo trovo meno adatto. Lo trovo meno adatto rispetto a un jazz, Uh, ad esempio proprio riguardo al jazz quando suono jazz comunque uh, uh, stili musicali simili uh, col precision uh, avendo sempre solo appunto quel tipo di sound faccio più... non lo trovo adatto invece col jazz avendo uh, due pick up ora poi passeremo al jazz e quindi più suoni a disposizione lo preferisco eh, vantaggi, svantaggi allora qui si tratta di eh, gusti personali allora e il manico di un precision quindi standard senza andare a cercare cose modelli che io non conosco eccetera è più eh, non so se il termine è giusto ma è più largo di un Fender jazz, ovvero se si misura eh, diciamo a questo spazio che c'è tra eh, i due bordi diciamo de della tastiera siamo su 42 mm per il preciso contro un 39. Mi sembra 39 del, del jazz, quindi, questo cosa vuol dire? È come se suonassimo eh, quasi un basso, ora esagero, un basso a 5 corde perché eh, appunto il precisione ci richiede eh, più, più estensione, più, eh, un movimento più, più, più vasto, diciamo così, della mano, uno stretching diverso, eh, rispetto appunto al jazz, che eh, è un po' più comodo, soprattutto per chi magari comincia. Questo però no, non significa essere... Eh, un vantaggio quello del jazz nel senso che io addirittura su un fan del jazz appunto monto un manico del precision che è questo qui proprio perché mi piace di più eh, nonostante appunto possa sembrare più faticoso mi piace di più e, e, la, la ciccionosità del de precision appunto del manico del precision appunto mentre eh, per quanto riguarda eh, I pick up mi trovo molto meglio con i jazz, perché qui mi manca appunto l'appoggio per suonare eh, vicino a ponte che per me è fondamentale e vitale, quindi purtroppo è preciso e lo uso moltissimo Allora, eh, poi registrerò un, una traccia per farvi sentire meglio i, i due suoni, diciamo, a parte le varie sfumature che, che si possono ottenere aprendo o chiudendo più un tono rispetto a un altro eh, cosa stavo dicendo? addio, mi sono perso eh, da cosa è composto questo basso in particolare? Eh, è uno standard dei primi anni 2000, il, core, il body eh, il manico è questo qui dov'è la telecamera? Eh, e dietro il fatto così vedete che io non sono in grado di fare queste cose eccolo e l'ho un po' modificato perché ci ho messo queste meccaniche dorate che a me piacevano tantissimo in stile un po' john deacon eh, che sono della schaller o scheller non so come si dice una marca tedesca come il ponte che è Questo quindi non è l'originale Fende. Eh, che costa ci vuole il per comprarlo. Sempre lasciarle scelle, e però, ha questa meravigliosa invenzione eh, che ci può far modificare lo spazio tra le varie corne. Cosa che i ponti normali non hanno. Le manopole. Uguale, uguale dorate per, per essere molto chic, i eh, i pick-up sono fan del vintage, mi sembra, e basta. Questo è preciso. poi passerò a, a suonare qualcosa. Mentre il jazz, profitto per farvi vedere quello che ho assemblato ultimamente. Quello che ho assemblato ultimamente. Andiamo anche cordatina. Come, come dicevo prima, eh, la larghezza del manico influisce tanto, quindi anche il modo, di, eh, il modo di suonare, il postazione della mano sinistra, questo dovete essere voi a, a decidere eh, quale è meglio in base alle vostre esigenze, ai vostri gusti, eccetera, eccetera. E altre differenze sostanziali sono appunto anche riguardo all'elettronica, qui abbiamo delle Due pick up single coil per tutti i discorsi tecnici. Eh, non per farmi pubblicità, ma ho fatto una, una guida apposta, un, un libro su setup modifiche che trovate sempre il link qui sotto. Quindi, cambia eh, è sempre un'elettronica passiva, ma cambia eh, diciamo un po' tutto il, il sistema. Ho allora, quindi due volumi volume. Eh, questa manopola regola il volume di questo pick-up, che ha un suo suono, questa manopola regola il volume di questo, che ha un altro suono, e questo è il tono. Posso anche aprirli tutti insieme, appassionatamente, e avere ancora un altro suono eh, più particolare ancora. Per il resto, eh, appunto, in questo modo ho l'appoggio, per me è fondamentale perché suonando tantissimo in questa posizione, l'appoggio del, del pick-up per l'appunto mi, mi è troppo comodo. Quindi, eh, questo l'ho detto, qui non c'è grandi cose, nel senso il Fender jazz lo potete trovare con il battipenna quando c'è eh, uno scavo qui per far passare tutti i fili dell'elettronica, oppure senza, come in questo caso dove i fili passano sotto quindi non c'è bisogno del battipenna um, i ponti si possono prendere con nemmeno troppi euro i vintage della Fender che sono ottimi eh, magari metto, vi metto le foto ah e le corde io uso in tutte e due bassi così sentite bene la differenza il roto sound swing 66 misura 105 45 eh, perché ho detto questo perché magari poi si può dire sì vabbè ma lì magari c'hai le daddario lì le... no molto sempre le solite cose non ho amplificatori io eh, allora da, da questo cavo entro nella scheda audio che qui c'è un mixer ma non lo uso la, la scheda audio è questo coso qui rosso che poi mi vanno concluse. <ride> Sicuramente questa, questo tutorial non lo metteranno nelle pubblicità di Toman. non so se l'avete mai visto, hanno una, una scenografia che io eh, purtroppo non ho, sono un po' più a, a, a, alla mano, diciamo, dai. Eh quindi cambia tantissimo il suono, pur restando, indubbiamente eh, c'ho un'ape in casa, poverina eh, dopo la, la salvo eh, pur restando, eh, sempre Fender, quindi il timbro bene o male sì, è difficile da spiegare, però mh, è come comprare due modelli diversissimi di Ferrari, però comunque è sempre Ferrari, no? Quindi, mi sembra aver detto tutto. Mi sembra eh, ah, un, una cosa negativa, eh, forse questo è proprio oggettivo di un Jazz rispetto a un Precision è proprio eh, la rumorosità che hanno questi pickup. Quindi io eh, ho risolto tantissimo con la schermatura. Anche qui, vi rimando al libro sul su setup. Che non è altro che un creare una specie di gabbia, eh, una specie di isolamento dalle fre frequenze di telefonini, computer, eh, masse, messe a terra, fatte male, eccetera, eccetera. Quindi disturbi che questi pick up captano tantissimo rispetto a al preciso che è molto più silenzioso di base. Quindi questa è una cosa da mettere in conto, soprattutto per chi è amante del basso super silenzioso, io comunque come sentite eh, ho risolto totalmente con, eh, con la schermatura, non voglio schiacciare l'ape, non la vedo più, <coughs> e, quindi per me non è più un problema. Cosa monto sui miei bassi? Monto eh, in tutti e tre i jets, pick up, custom shop, 60 Custom Shop 60 che diranno a coppia e vanno sulle 160-170 euro sugli altri bassi appunto i, i punti vintage qui è uno standard, eh, corde rotto sound e vi ho detto tutto. Quindi vado a suonare qualcosa prima con uno, poi con l'altro, così sentite. Eh, bene il suono cercherò di fare le stesse cose semplici e poi ragazzi io, eh, se avete altre richieste di tutorial eh, rivolgetevi a Toman <ride> o comunque a Scott Demain gente di questo calibro perché io come vedete i mezzi che ho a disposizione sono abbastanza limitati e anche le mie competenze per fare tutorial di questo tipo. Vado e ci vediamo al prossimo video!